Buongiorno a tutti, una breve presentazione di questo corso Essential che fa parte del pacchetto Fare didattica nel Web 2.0. L'idea di quello che inizialmente era un unico corso, Fare didattica nel Web 2.0, eh, viene pensando che il web rende disponibile tutta una serie di strumenti, di ambienti che possono essere utilizzati nella didattica grazie alla presenza nelle classi, nelle lime e nelle cartelle degli studenti di tablet, netbook e altri strumenti mobili che può essere, dicevo, usato nella didattica per eh, migliorare l'attrattività dell'insegnamento-apprendimento dell e per migliorare l'efficacia di strumenti e di ambienti disponibili, ce ne sono tantissimi, il rischio era che il corso man mano eh, si espandesse per tenere presenti altri strumenti, abbiamo deciso di farne una versione, appunto, Essentials, in cui diamo le linee generali e presentiamo alcuni possibili strumenti per rendere eh, possibile agli insegnanti usare questa didattica nella tecnologia. Didattica nella tecnologia è appunto il titolo del primo modulo, potremmo dire didattica delle competenze nella tecnologia, facciamo un discorso generale e presentiamo eh, due modelli, quello degli EAS, episodi di apprendimento situato e quello delle flipped classroom, due modelli che non sono necessariamente alternativi ma possono essere combinati eh, sinergicamente, sinergicamente insieme situati nel senso che si propone agli studenti, ai partecipanti, una serie di attività in un contesto ben definito per fare produrre qualcosa, che è esattamente quello che proponiamo in questo corso a voi, cominciare a produrre una serie di percorsi e risorse didattiche da utilizzare con i vostri studenti. Il secondo e il terzo modulo riguardano eh, rispettivamente eh, degli strumenti eh, da utilizzare le lim eh, attaccate, eh, attaccate al muro al muro della classe invece i tablet nelle mani degli studenti e degli, e degli insegnanti e dopo questo invece quattro moduli in cui affrontiamo i seguenti temi 1 le risorse per la LIM, per i tablet, per eh, proporre una, eh, agli studenti degli, eh, delle lezioni, de, de, degli elementi di studio, eh, dei video tutorial e così via, bisogna avere delle eh, risorse a disposizione. La prima cosa che vogliamo eh, sostenere è che qui, di risorse ne esistono all'interno del web eh, tantissime, la rete ne è piena, eh, si tratta di eh, riutilizzare, riciclare eh, quello che esiste già e quello fra l'altro che eh, come vedrete eh, abbiamo fatto in questo corso in cui vi proponiamo alcune risorse specificamente eh, pro prodotte da noi per il corso alcune risorse prodotte da noi per corsi precedenti ma anche tantissime risorse che sono prodotte da altri liberamente accessibili del web allora il problema è come andare a reperire, dove andare a cercare una serie di risorse utili da poter proporre agli studenti. Il secondo aspetto è che serve un ambiente in cui porre queste risorse, in cui proporre agli studenti un percorso didattico. Ovviamente gli studenti li incontriamo ogni giorno in classe, ma... Eh, serve un ambiente in rete in cui eh, proporgli eh, il lavoro da fare nella classe rovesciata o comunque il lavoro eh, di, studio, di studio loro. E quindi il, questo secondo punto, come e dove, cercare risorse è collegato a questo, le problematiche eh, della libertà d'uso di eh, materiali didattici la questione del copyright del, di licenze quali le eh, Creative Commons il terzo aspetto è che al di là delle risorse che si possono trovare in rete eh, possono eh, servire delle ulteriori, eh, ulteriori risorse prodotte ad hoc perché non si trova qualcosa che serva per la specifica funzione per la specifica spiegazione che si vuole fornire agli studenti allora come produrre risorse Questo è il eh, terzo elemento che affrontiamo, che affrontiamo nel corso, non ho detto che per quanto riguarda l'ambiente in questo modulo essential proponiamo eh, l'ambiente Edmodo perché è un ambiente che è direttamente e liberamente a disposizione di altri insegnanti, mentre un ambiente come quello Moodle eh, in cui noi sviluppiamo questo corso richiede comunque che la scuola abbia un server su cui eh, gira una piattaforma Moodle in modo invece liberamente accessibile al singolo, al singolo insegnante per quanto riguarda invece l'aspetto che vi stavo dicendo di produzione delle risorse ve ne proponiamo, vi proponiamo due strumenti, strumenti che sono Jing e Blend Space poi in altri eh, corsi del, del pacchetto Fare didattica nel Web 2.0 per quanto riguarda gli ambienti didattici c'è un corso specifico sull'uso di Moodle per quanto riguarda la produzione di risorse c'è un corso specifico su tutta una variegata serie di strumenti utilizzabili e quarto nella didattica in rete serve sicuramente far lavorare gli studenti in ambienti collaborativi in cui possano nel cloud eh, fare, produrre eh, eh, e fare eh, a più mani eh, delle, delle attività delle, della produzione di materiali e in questo senso vi proponiamo mh, in questo caso Drive in altri corsi in Moodle, vi proporremo anche altri corsi fare didattica della 2.0 eh, vi eh, proporremo l'uso di altri strumenti. Ho fondamentalmente finito la presentazione. Vorrei accentuare eh, due aspetti. Il primo, il corso è centrato in una logica di didattica delle competenze sul fare, cioè sul, sul chiedervi di produrre eh, percorsi didattici e risorse didattiche per i vostri strumenti, per i vostri studenti. Vi sono suggeriti alcuni strumenti eh, con cui farlo acquisirete le abilità di usare questi strumenti, ma il tutto è finalizzato a questo tipo di produzione. L'altra questione è che, come dicevo, c'è un'idea chiave che è quella di usare, riusare, riciclare risorse già esistenti, un'altra idea chiave è quella che si possono fare dei prodotti, diciamo così, artigianali. Questo video non è sicuramente un video professionale. Vuole proprio trasmettere eh, quest'idea che eh, produrre risorse per gli studen studenti o proporre agli studenti stessi un fare di produzione di materiali didattici con eh, i dispositivi che abbiamo tutti a disposizione nelle nostre case, nelle... Nelle nostre aule, qualche volta sì, qualche volta non nelle aule, ma sicuramente, sicuramente, nelle, case, sicuramente nelle tasche come, come per gli smartphone, con questi strumenti a disposizione è possibile fare una serie di risorse e fare una serie di attività che possono eh, migliorare appunto l'attrattività e l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento. Un'ultima cosa... Il corso è proposto in due eh, diversi modelli, quello dell'autoapprendimento in cui allora, eh, se vi siete iscritti a quello ciascuno di voi è libero di eh, seguire con i tempi che vuole, che vuole le attività, può chiedere gli aiuti al tutor ma fondamentalmente lavora per conto suo. Nel modello invece eh, classe virtuale siamo un gruppo di persone tutor e corsisti che partono nello stesso momento con il corso, le varie eh, fasi del corso vengono aperte progressivamente proprio per andare avanti insieme, l'elemento della discussione con i tutor ma all'insieme dell'area dell dei corsisti di confronto delle esperienze didattiche ricche che ognuno, che ognuno di voi ha, è proprio eh, un elemento, un valore aggiunto eh, che soltanto voi potete eh, portare, portare all'interno del corso. Buon lavoro e grazie.